Thank you. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, allora eccoci in un nuovo video, una nuova indagine di EPE ed è la prima volta che ci vediamo dal vivo dopo l'anno nuovo, quindi buon anno. buon anno! Buon anno a tutti, è vero, è vero, è vero. <ride> e da dove incominciamo? Dal perché. dal perché siamo qui a fare questo Macchina. video ah, siamo arrivati nel posto in cui dobbiamo fare la nostra indagine esatto partiamo dalla segnalazione okay. che ci è arrivata da Marco01 che ringraziamo e salutiamo insieme alla sua ragazza purtroppo non sappiamo il nome e partiamo da loro partiamo da questa segnalazione dove Marco ci racconta che ehm, nelle nostre zone più o meno eh, esiste una parte boschiva mh, in aperta campagna eh, dove succedono delle cose strane, dove molte persone hanno segnalato delle anomalie, chi ha visto ombre, chi ombre nere, chi ombre bianche, insomma un po' di, di cose eh, loro, so, Marco e la sua ragazza, sono amanti del paranormale, quindi cosa hanno pensato bene di fare? <ride> di prendere una tenda e di accamparsi in questa zona e passare la notte quindi con tutti i loro strumenti. Bene, cosa è successo? È successo che durante la notte eh, sono stati svegliati da dei lamenti. Marco e la sua ragazza sono usciti fuori dalla loro tenda e eh, a un certo punto si sono visti una figura nera passare attraversando la stradina presi al panico hanno preso la roba e sono andati a casa anzi la tenda l'ha ripresa il giorno dopo <ride> no questo non lo sappiamo <ride> vabbè e quindi noi questa sera siamo venuti qua abbiamo detto perché non ci facciamo un giro anche noi visto che siamo amanti anche noi del paranormale cioè ce l'ha chiesto, richiesto, richiesto <ride> e alla fine abbiamo detto Alla fine abbiamo accettato va bene, Marco questa, ce l'hai fatta alla fine Facciamo questa indagine esterna eh Sì Ok Siamo pronti allora ragazzi Siamo pronti, ci siamo armati di guanti, cappello, eh, termiche e quant'altro perché fa veramente freddo E partiamo Ok Allora Siamo pronti Siamo pronti questa è più o meno la zona dove loro si sono accampati. Questa è la stradina che, eh, che nella zona, non lo sapevamo, che nella zona eh, spaventa un po' tutti. Si dice che quando di notte viene percorsa eh, più di, di qualcuno ha riferito di strani avvenimenti eh, visioni piuttosto che rumori ed è quindi un po' la la via della, della paura della, di questa zona qui abbastanza vicino a casa poi esatto ok adesso cominciamo a fare qualche passo verso di là dai, okay. ci avviamo e raggiungiamo il punto X sta attento solo perché qui è pieno di buche e di acqua eh? io non so come hanno fatto quei due a venire qua ad accamparsi vabbè eh ma l'avranno fatto l'estate magari l'estate è un posto più, più accogliente ma può essere sì Poi se sono amanti del paranormale dovremmo farlo anche noi un bel campeggio notturno in, una, in un cimitero abbandonato in eh, un no? cimitero. Adesso sole di notte in tenda, ma sai come romantico? Ah si? Sì? Ti piacerebbe? Ti sì. voglio vedere poi in tenda. <ride> Comunque si, sì, colgo la palla al balzo, Ale, va bene? Quando vuoi lo facciamo, magari non con sto freddo. ma buca. Io non vedo assolutissimamente niente, Ale, eh. Io mi sì. Allora, partiamo dal presupposto di non farci suggestionare se sentiamo versi strani che magari è qualche animale che non conosciamo. Beh, okay? sì. Il, il pericolo di fare... per tranquillizzare me. <ride> il pericolo di fare indagini all'aperto è proprio quello comunque. Eh. Di confondere... Eh sì, eh. sei più suggestionabile per quello perché senti comunque rumori... Poi se addirittura sei in, in un boschetto così... Vediamo, vediamo. È facile, qua, eh. tra i rumori dei rami. Sembra un eschimese, Ale. Il rumore dei cani. Che c'è? che stanno abbaiando per noi quei cani? sento dei botti ogni tanto tu no? cos'è Ale? sei già suggestionato? <ride> dai proviamo a piazzare la videocamera qua e fare qualche domanda con il tappa 2 va bene sai cosa non ho portato Ale? no la torcia qualcuno qui con noi? Già grillare. Wow. Wow. Non c'è qualche traliccio, vero qua? Sì. Mai, no? allora, siamo venuti qui perché due ragazzi si sono fermati una notte qui e hanno visto delle ombre, come loro anche altri ragazzi sono passati da queste parti e dicono di aver visto delle ombre ho sentito dei lamenti c'è qualcuno qui con noi? spirito wow. Wow. Wow. ok vogliamo metterci in contatto con te provare a instaurare una comunicazione eh, tra noi e la, e la tua dimensione il tuo mondo perché sei qui vogliamo capire sei lo spirito di un defunto Sei cattivo? Sei burlone? Ti piace prendere in giro le persone? Chiunque tu sia, avvicinati Si è acceso? Sì. Non ho visto. Ok, avvicinati a noi Questo strumento rileva la tua presenza Vieni più vicino che puoi Facci sentire che ci sei Vieni qui vicino a noi come hai fatto prima. Ok, perfetto. Appartieni a questo bosco? Sei, sei da solo? Siete in tanti? Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Okay. Vuoi spaventare le persone? Vuoi tenerle lontano da questo posto? Brillato. Ok, ok. Siete eh, siete i custodi di questo luogo, giusto? Siete qui per proteggere questo posto. Sì, dove Anch'io.